Cioè, c'è avuto pure il coraggio di dirmi Heidi che sei andato sopra le montagne e porca... Due secondi sono salito sopra, ho detto, tieni c***o so, di zaino e te come un pirla sei entrato nell'RX7, lo zaino l'hai messo a terra. Io scendo giù dalla montagna e lo zaino immagino sia in macchina, no? Deve stare dentro la macchina lo zaino, zio. Era chiusa la macchina, te l'ho appoggiato... Non era ma... chiusa la macchina, c'era Stefano dentro la macchina. Adesso facciamo i video con, la, con questa cazzo di Copro di... Porca tra l'altro non so neanche dove c***o stiamo andando oggi vabbè dopo me lo dici tu certo? ti inverti sempre qualcosa all'ultimo io dicono ci vuoi pensare che ci stanno 2500 euro di roba ah che sì sono ma lo te l'ho messa lì che ne so che messo vedi il gimbal nuovo, la telecamera nuova, le lenti nuove i c***o di filtri nuovi c'era tutto dentro lo zaino la GoPro ce n'è rimasta una eccola qua adesso ciao ragazzi facciamo i video con la GoPro adesso no, bello pensa a chi l'ha trovato ti ho affidato. Contento, no? tutto nuovo questo è scemo, ragazzi. Te lascio lo zaino davanti alla macchina, ma che non lo vedi? Ma io che ne so, io sono l'Exet. Apri lo sportello, infila lo zaino nello sportello. Ma era chiusa! Ma c'era Stefano dentro! Ma era la... chiuso dentro! Ma Bibussi gli dice apri sto cacchio di sportello! Non ho parole, non ho parole, ci hanno rubato tutto! Bentornati su officina del pilota! Come avrete dedotto dai primi secondi del video, la mia preziosissima attrezzatura è stata smarrita durante le riprese del video della Mazda RX-7. Tornati sul luogo del fattaccio il giorno seguente, ci rendiamo conto che lo zaino contenente materiale tecnico per oltre 2.500 euro era stato rubato, la colpa è solo ed unicamente di Luca, il quale, travolto da un insopportabile senso di colpa, cercherà di farsi perdonare in tutti i modi. Per questa domenica volevamo proporvi un contenuto incredibile che non è stato possibile realizzare per via del piccolo inconveniente. Nonostante ciò in questa puntata vi porteremo a bordo di un'altra icona giapponese di cui ancora non svelo il nome. Icona che ci ha lasciato letteralmente senza fiato perché è preparata veramente bene a livello motoristico La compreremo? Chissà Durante il viaggio domenicale faremo anche una tappa da Speedlab dove verremo aggiornati riguardo le condizioni della mia amata Mini Cooper S R53. Ragazzi, dopo questa sfiga confidiamo in un vostro supporto per il canale. Condividete il video, mettete like se vi piace e fateci sapere sempre e comunque il vostro parere commentando qui sotto. Se ancora non l'hai fatto iscriviti a questo canale e segui le storie su Instagram di Officina del Pilota e di Luca Spadano. Buona visione Adesso mi dai una mano una te Una mano, te pure due mani te posso dare Che dobbiamo fare? Dobbiamo ricomprare la telecamera C'ho una lira La mano Mi tremano le mani ma Adesso mi fermo questo GTR oh, Ho un'idea Se qualcuno si compra il GTR E viene a nome di officina del pilota Mi tolgo parte del mio guadagno Lo reinvesto nel canale Dandoti 2500 euro in beneficenza Ok, sì E se qualcuno invece non viene a nome di officina del Io pilota Io ho una lira finché vendo questa Che devo fare? Eh. Mi so, ho ipotecato pure in casa per comprare questa macchina. Calma di Matteo, dopo il Covid dopo. Conta fino a 10-2, conta fino a 10-3, lo ammazzo 4, lo butto fuori al GTR 5, lo incateno, gli do fuoco 6, mi mangio un gelato 6. Poi c'è una fame a proposito, eh. che ne so. 18 e 20, Vado Ma a mangiare qualcosa. Cosa c'ena? Dove stiamo andando? Non mi hai fatto parlare perché mi hai aggredito: so, 20 minuti che guidi. Eh no. cioè, manco con la ragazza mia quando si arrabbia. E ti sto portando a vedere una Nissan S13 forse compriamo per il canale ecco perché non ho i soldi da darti per la tua <ride> eh, bella scusa eh un eh, capito S13 S13, S13, S13 S13 posteriore S13 posteriore, posteriore 18 dette 169 cavalli famo 170 cioè noi portiamo una s In sì, sì, sì, un altro progetto carne sul fuoco solo che Monti abbiamo ma più manco delle camere per riprendere i progetti vabbè famo come cosettino là come si chiama quello che fa con le cose col con la GoPro cosettino cosettino dai, dai. Mi sono le mani! <ride> <ride> ah, eh, fatti caldi c'ha Sei c'è? Sei <ride> c'è? Andiamo da Speedlab che vediamo se stamina è pronta, almeno da riprendi e eh, sabato e domenica te sfoghi! Ma perché l'hai sentito Speedlab? No, andiamo! Te sfoghi dai su, guida un po' a GTR! Io te devo dire, qui io questo ho, per farti sfogare, niente, posso fare. Ma guarda che traffico che c'è! Capito? Sono contenti di? Prova la seconda! La seconda? Trova la seconda! La seconda? <ride> Miseria ragazzi! Ecco Salve, buonasera la polizia! <ride> Erano un po' ingrugniti di più di me, Si, sì, c'era lo stesso muso! <ride> Stamattina mi ha portato il cornetto al cioccolato, oggi arriva con GTR e mi dice guida tu: secondo voi ha la coda di paglia? Per me sì. Ma pure la... tu ma... metti tutto nello stesso zaino, ma sparpaglia le cose, no? Ma eh, è no, certo! Si no. sto sì, so comodo quando vado in giro come un mulo perché te non mi aiuti mai! Ma si è spostata pure il lago prodotto e dobbiamo eh, andare qua? Sono 1500 dritto ah! Ah! Ah! Ah! euro di macchinetta mm. in mezzo al campo dell'X7 sono due giorni che non parla mm. dovresti sì. evitare di dire eh, ci sono problemi, sono mini, se no questo... Mm. Mm. C'è la cadena spacchiata la pompa della benzina stirata niente, niente. Come la pompa la della fermate, benzina? Fermate, fermate. La frizione sta cominciando a fare rumore. Cazzo, non dimi cazzo, e questo sta pressione Non vuole chiudere il canale. Dici che vale... va bene così, poi vediamo. Poi mi ci metto d'accordo io, te ne lascia perdere. Mm. Basta, solo questo. Ciao, a te. Bella questa bestiolina, eh? quanti cavalli no, c'è? Non ti basta che mi faccio niente. Senti, ma. la mini quando maritai? Guarda, solamente cambiare l'olio poi... Ci siamo? Sì, no. Senti un po', ma quanto gli costa questa a questo? Ah non lo so, penso ci vorranno almeno un K e mezzo buoni No, Namo ma Matteo, no, mangia qualcosa, lascia guardiamolo dai Per i caprani dice che arriviamo tra 23 minuti Se continua a guidare così Questa è bella da guidare pure così Questa passeggio è, è proprio una busta sta macchina si è Fa proprio male Non è piacevole ma Non si guida manco bene No Poi quando esce dalle curve non si aggrava no, no no no Non è No ma poi non tiene niente cioè, non... Che, che schifo Perché non siamo proprio una smart Senti, diciamo qua, che mi senti, fatto, qua, no. come esco da qua, Madonna. senti che schifo, senti, senti. Cioè, non Ma ti preoccupare, niente. non niente. Senti preoccupare, non mi che brutto mi preoccupare, non mi preoccupare, non mi preoccupare, non mi Senti la strada, è schifo Senti eh. Slame for you ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem. I might let him know. Freeze you like I'm else, and sell my look, look, look, let it go. Eenie, eenie, meenie, meenie, money, mo. Head to toe. Said you got your own style, that's just slain for you ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem. I might let him know. Freeze you like I'm else, and sell my Let look, look. Non ho capito, però, questa modifica dell'iniezione che hai fatto è una cosa che ti sei inventato tu insieme al preparatore? No, in qualche parole, ho visto che questo preparatore montava assignezioni e co master alle macchine. Okay, erano, dove... Cambiavano come il giorno Su della le sulle lancia delta, ah, okay. sulle punto turbo, sulle alfa. Ok, e montiamolo sulla, sulla mia, così almeno ho tolto tutti i problemi che scoppiavano. Cioè avevo di d'aria, non tirava bene, segrettava. Ma tutto... è molto fluida. Sì, sì. È arrivato il momento di andare a fare un bel al giro con l'S13 hai <ride> dito sì. quell'iniezione che è? si sì. è, è missile quell'iniezione non la per, niente, per niente, la niente al basso niente, ma proprio come sale dei giri lui, a sta a pressione 1 e 2 eh. se la metti a pressione 1 e <ride> mezzo è perfetta come maglia sono un Te lo dico a livello di meccanica è assurda. Sono la carrozzeria, però del resto metti in moto il cammino, io ho fatto il cambio io muovo tutto quanto. Dai, va bene, le scende. <ride> Su ste macchine così vecchie rispetto le al GTR, le senti, senti, le tutto, senti. Ragazza, senti, mozione, senti tutto, ragazzi, senti tutto. Senti tutto, c'ho il Mi cuore sta in merda. gola! C'ho il cuore in gola! La senti proprio! Ci Poi... <ride> stanno le curve, ragazzi! No, no, appena Alessandro, appena levi il gas, comunque te butta, c'è un trasferimento dei carichi immediato. Sì, sì. la lambretta bellissimo vai giù tutto tutto tutto, tutto giù giù vai vai vai vai vai va è leggera poi comunque sta macchina parecchio ma eh è leggera guarda io ce l'ho avuto due ma erano tutte e due originali quindi sentirla così da Prima invece dava un vuoto sotto, un vuoto sotto eppure, oppure quando stavi a un certo numero di giri, prima che ci tutto seghettava, eh. poi arrivava vuoto e tirava e invece così è tutto. Si riempiva al minimo, tranquillo pure di terza, mille giri, non perde un colpo. Bella, sta cosa va bene. Le candele, pure ho cambiato. Le candele ho messo quelli più fredde in platino. Costa questa cosa. E, e poi per il, gestire la chicca volta. è sempre l'iniezione. Le bobine anche della Yaris, eh. che sono le uniche bobine che danno più corrente delle altre, Ma quindi dai, danno maggior. Sei formato, hai visto sì. che le bobine poi sì. tagliate che costano una... Niente. Cavolata, Niente. 40 euro Sì, una trentina di euro la <ride> eh? bobina. Una Però mi raccomando, quelli originali. Certo. Perché, perché quelle Toyota. commerciali, vero così, potrebbero Potrebbe dare problemi, problemi che problemi. Certo. Comunque, ma è una bomba. Veramente è una bomba. Figo, figo. Io ero venuto qui con la convenzione dagli E6. Però lui ha messo subito già i paletti, certo, non meno di 8. Il problema qual è? Che se, se la dovesse comprare una persona che non la deve rivendere, 8 è perfetto. Il problema è che noi dobbiamo risistemarla e rivenderla col margine. Non la possiamo pagare 8. È devastata. No, no, quella, è cioè, un lavorone. È devastata. Però minchia come va. Che treno. Fluida. Che treno. Leggera, sportiva. Che differenza rispetto all'originale, Consigliera io ce ne ho avuto due, 170 cavalli, tutti originali. Cioè questa c'era la 220 quindi poco di più insomma Ma che abisso, che abisso Poi sotto hai visto com'era? Non C'era un, una cosina di sporco d'olio lui è un meccanico Eh comunque. beh, insomma Penso se la macchina era tua penso l'ha trattata bene no? Ma ha colpito il fatto quando guidava che ha detto Mi dispiace davvero tanto darla via Perché lo credo Certo, se poi non la usi però devi prendere una decisione Bisogna farci due cacco, adesso in ufficio. A me piace davvero tanto, me la comprerei per me, Vabbè, come al solito, lo sai, io lo so così. Io le comprerei, le terrei tutte, purtroppo non, non si no. può fare. No, dobbiamo andare in ufficio da me e vedere un attimo i costi di un body kit mm. e vedere se qua c'è margine però per rivenderla, perché comunque poi venderla a 18.000 euro è impossibile. Cioè non siamo proprio nessuno, capisci? Però possiamo fare molto bella. Sì, a proposito, sì. sono arrivati gli altri pezzi dell'RX7? Sì, già è iniziato ad arrivare qualcosa. Sì, okay. sì. Andrea sta a 2000. 3000. <ride> lo so. A 4000, che... anzi. Lo vedo nelle storie. Sta gasadissimo. A cicciarito, ragazzi. Cicciarito. Se volete seguirlo su, su Instagram. Instagram. Cicciarito. Ma stravolto, ma ha messo un... Cioè, mi stavo veramente a mettere paura perché poi la strada non ancora la conoscevo. No, poi io ho visto tre macchine in fila, questo ha preso e partito con la curva cieca. Sinceramente io ho due bambini, sai, non me la sento tanto di rischiare, però mi ha stravolto anche a me, è vero? Di punto in bianco, anche perché io stavo lucidando, mi sono ritrovato dentro un S13 in un giro di 20 Beh, minuti, così. Sono la ero, vita non ero Power officina del pilota. <ride> L'emozione è dietro l'angolo. Le nostre giornate trascorrono così. Tra spritz e turbine. bene amici spero che questi contenuti vi siano piaciuti sto registrando un video con una sony a6000 la mia prima telecamera per fortuna quella mi è rimasta ed è, è sono lieto di dirvi che comunque anche con questa i video li possiamo fare nel frattempo luca ha promesso di comprarmi eh, la nuova attrezzatura che ha involontariamente, involontariamente smarrito diciamo così Uh, e quindi insomma noi continueremo a proporre contenuti ogni domenica eh, grazie per l'attenzione, grazie per la visione facci sapere se ti è piaciuto il video mettendo like iscriviti al canale se sei nuovo e commenta facci sapere cosa ne pensi e condividi il video ciao ci vediamo domenica prossima Shoo.